Go! Go! Pro skier! Fit check sulle piste! Woo. Chiara oggi è poco riconoscibile. Se vedete qualcuno con un anticofitto è lei. Guardate che stile! Lo stile non va a pile!